Ciao e benvenuti in un nuovo video Allora oggi voglio spacchettare con voi alcuni dei pacchi gifted che mi sono arrivati nell'ultimo periodo così vediamo i prodotti, vediamo cosa c'è dentro perché io non li ho aperti cioè, sono stata bravissima, li ho tenuti lì e sono rimasti lì fino a quando non ho avuto abbastanza da fare un pacco un pacco, il pacco da fa. fare un, un video e quindi direi che di alcuni sono super curiosa di vedere cosa c'è dentro e direi di aprirli subito allora, vi appoggio qui e voglio partire assolutamente con questo piccolino ma è del marchio Luce Beauty Luce Beauty è il marchio di Alessia Marcuzzi ed è, lo trovate anche sul sito della Pinella è il suo marchio, dice Mini di Luce Kit Illuminante è il marchio suo che con il foglietto alla mano vedo che Made in Italy, eh, 97% di ingredienti d'origine naturale e ci piace certificazione biologica, test dermatologici su pelle sensibili, packaging in vetro, ripet e materiali riciclabili, nickel tested, no parabeni, silicone, sless, peg, alcol e coloranti, quindi mi sembrano anche prodotti abbastanza validi ma voglio assolutamente vedere che cosa c'è qua dentro perché sono curiosissima allora uh ma che carino allora, proprio mini eh, però allora intanto ci sono queste chip in amido di riso di mais so che comunque vanno nell'organico e vediamo i prodotti ah forse c'è scritto Sotto che cosa sono? Esatto, allora dobbiamo togliere queste meravigliose chip. chips Perché sotto i prodotti c'è scritto cosa sono Ok, allora ve li mostro cioè, Sono proprio microscopici, sono piccini Però da provare ci stanno, 5 ml Trovo che siano più carini così perché uno così può testarli per Un pochino di tempo ed è poi nel caso acquistare il full size se gli piace, mm, la trovo una cosa carina. Allora, partiamo da Illumination Serum, che è questo qui: Piccin Piccin. Dice che è un siero viso giorno effetto filler d'azione illuminante e idratante per un aspetto disteso e vitale. Ideale per pelli spente e attoniche. E allora, noi andiamo a perché mi sembra abbastanza denso anche, sulla manica, non ha profumo che poi cioè, se ce ne va una goccia ce n'è di prodotto, è lattiginoso e molto denso per il giorno allora, sì, dopo un po' si assorbe. È abbastanza corposo, non so se adesso continuiamo a massaggiare. Una goccia vi fa tutto il viso. Al massimo potete aggiungerle, ma partite. Mi è caduta la scatola. Con una... allora, dico subito: sì, una volta asciutto, resta asciutto. Quindi si asciuga. Massaggiate un attimo, si asciuga e. Non si sente, quindi ok, anche sulla pelle mista, come la mia. Mm, effetti, non ne vedo, però è molto morbida. Devo dire che è molto morbida. Vado a recuperare la scatola, perché andiamo avanti con i prodotti. Dopo dice A-Lift Cream. Ok, quindi un trattamento occhi, che è questo. Questo è un 5 ml. Trattamento idratante specifico per la zona dei contorno occhi ad effetto lifting con acido ialuronico e olio di cocco. Contrasta la formazione di rughe, drena e ripara, restituendo allo sguardo un aspetto radioso e levigato. Fa anche miracoli perché a me servirebbero. Mm. Sempre senza profumo. È corposo. È corposo ma si stende bene morbido morbido, Ma sapete che mi piace allora questo qui dato che è corposo non mi ricade di nuovo la scatola io lo consiglio soprattutto la sera cioè effettivamente per il giorno uso quelli in gel oppure quell'effetto fresco mentre per la sera voglio qualcosa di più idratante, rimpolpante che comunque va a... però anche questo quando assorbe sparisce quindi ci piace, questa scatola non ne è vostra. Allora, andiamo avanti con Lifting Cream, crema viso idratante dall'effetto lifting con acido ialuronico, vitamina E, aloe vera e olio d'oliva. Quindi è l'altra crema. Eccola qua, sempre una crema. La sua formula efficace e delicata annulta profondamente giorno dopo giorno regala a tutti i tratti del viso un aspetto disteso, riposato e radioso. ok. Morbida, proprio mi sembra la texture di una crema giorno hanno una cosa particolare perché vanno massaggiate un po' ma una volta che hanno assorbito spariscono quindi fa un l'effetto asciutto sulla pelle bisogna vedere se durante il giorno poi la pelle lo butta fuori o meno questo è un profumo di crema, crema, proprio mi dico la crema, crema per il viso. Questo è un po' più presente, non è bagnato, non è unto, ma è un po' più presente. Quindi magari lo utilizzerei alla sera oppure quando non ci si va a truccare. E a questo punto ci resta solo un prodotto che è effettivamente il Regeneration Night Oil. Olio notte rigenerante, nato dalla preziosa miscela di oli vegetali, delle proprietà antiossidanti e nutrienti. Ricco di vitamine, penetra in profondità, ristrutturando i tessuti, idratando intensamente. Ok. Quindi sarà bello ricco, però è molto liquido. È proprio un olio. Questo è proprio un olio, che è effettivamente è bello, idratante, setificante, non so se mi piace sul viso, perché anche alla sera comunque sia io non amo i prodotti senza profumo, proprio come promette, eh, non amo i prodotti oleosi sul viso. Proprio ogni tanto ne metto una goccia ai lati del naso quando mi si screppola, per il resto no. Comunque io ringrazio, non so se chi per lei oppure... Se, se il brand è separato dal resto oppure no, comunque mi piace provare questi prodotti e vi faccio sapere, perché comunque Made in Italy e ci piace quattro eh, prodotti che effettivamente hanno il siero la crema, sarebbe la crema giorno il contorno occhi e l'olio per la notte, quindi una skin completa e chiudiamolo così non mi cade niente perché mi è già caduto abbastanza questo kit Via questo e andiamo con il secondo pacchetto da cui non ho neanche cioè, tanto per farvi vedere non ho neanche tolto l'etichetta davanti allora questo è Freshly ero curiosissima di provare a vedere cosa c'è dentro e si capisce che non ho neanche tolto ok vivi la magia Freshly ok Poi ci sono degli stickers carini. Ah, usa questi adesivi per indicare l'ordine di applicazione dei tuoi prodotti fresh. La tua skin naturale per mattina e sera. Ah, ok ah, quindi 1, 2, 3, 4 fino all'8 con la notte 8 giorno molto carini ma a questo punto devo solamente capire cosa c'è dentro perché è chiuso uh, sono piccini ma cosa sono? no aspettate ci sono i piccini sono uno due tre quattro piccini e poi c'è un prodotto grande Sto fugando in questa specie di paglia in carta. Ok, un prodotto grande, quattro piccini. Partiamo con il prodotto grande che è questo: Eye Radiance Keratin Spray. Stanno passando i cani. Tutto normale. Allora, con peptidi linum biomatic and baobab active. 99,4% natural ingredient è uno spray ristrutturante alla cheratina per capelli e sinceramente mi ispira Mi ispira ad applicare sui capelli certo che potevate non scriverlo in bianco su fondo giallo ma per il resto è uno spray da applicare sui capelli eh, non ho scritto niente eh? No, io volevo capire se è sui capelli asciutti o bagnati. Ok, vado a prendere la lente di ingrandimento, cerco di leggere e ve lo dico perché sono curiosa anch'io. E infatti, eccoci qui. Ragazzi, le etichette più grandi, oppure mettete un foglietto laterale, cioè io ho una certa età, non riesco a leggere così bene. Dunque, è uno spray che va bene per i capelli asciutti o bagnati da spruzzare sulle lunghezze, è districante e ristrutturante. Io sono curiosa. Il profumo. Mmm, profumo molto fresco molto fresco, e poi oltretutto ha questo spray qui è un 100 ml, non mi ricordo se ve l'ho detto super curioso di provarlo i miei capelli hanno sempre bisogno molto anche perché se io continuo a farci le colorazioni sopra per forza e ora andiamo con questi prodottini che credo che siano dei sample perché 2,5 ml e mi piace molto il fatto che abbiano il QR code sopra quindi immagino che si possa e leggere le istruzioni sul QR code ma andiamo a vedere cos'è questo è il Rose Quartz Facial Cleanser detergente per il viso che comunque è un 2,5 ml quindi è per un utilizzo bello il fatto che sia in cartone poi abbiamo eh, Azelaic like Radiance Face Strat allora l'acido azelaico sul mio viso mi piace molto trovo che sulla mia pelle mista con imperfezioni funzioni molto bene Radius Face, questo è un trattamento non so se lo dice evitare il contatto con gli occhi, ok uso esterno, perfetto, devo provarlo perché mi piace molto ed io utilizzo quello della maschera per il viso dell'estetista cinica, davvero fantastico. Poi vediamo cos'altro c'è, Blue Radiance Enzymatic Serum, quindi un siero, Blue Radiance, Stesse cose comunque, ok. Questo è anche inserito qui. Ah, ok. Siero viso e sfogliante enzimatico. Ok. Due o tre gocce la sera come ultimo passi, passo della skin care sulla pelle. Okay, un peeling chimico, quindi ecco, questo non sapevo. Dice di applicarlo la sera ma non dice di, di eh, rimuoverlo, quindi va lasciato agire durante la notte. Ok, e poi l'ultimo è il Red Velvet Oil Serum, quindi anche qui ci saranno le indicazioni. Siero viso nutriente che previene e riduce rughe e macchie. Applicare la sera e massaggiare delicatamente. Ok, ci piace perché comunque c'è il prodotto full size che è per i capelli e credo che sia uno dei prodotti più conosciuti e poi comunque ti dice ehi ma abbiamo anche la linea skin care vuoi provarla? così infatti ti fa l'idea e vediamo anche per l'acido enzimatico che sono sempre molto azelaico sono sempre molto curiosa ottimo il fatto che abbia i dei, dei stickers sempre apprezzati li sposto qui perché voglio vedere l'ultima scatola questa è Shampora che shampora beauty ok dovrebbe shampora per capelli non mi ricordo, forse ho visto qualcosa su Instagram ogni tanto scorrendo ah, avete visto? Cioè, lo usate Instagram? perché ultimamente io non riesco più ad usarlo, nel senso che non mi fa più vedere le persone che seguo devo andarla a cercare io perché è un continuo pubblicità, pubblicità, pubblicità consigliati, ma se io voglio seguire qualcuno e voglio vedere cosa devo cercarlo io, non me lo fate vedere secondo me da quando ha preso Facebook non è, è così tanto valido, allora beauty made, vediamo qui ok, bello che ci siano le istruzioni good air tip ok istruzioni poi abbiamo L ho visto adesso, vi faccio vedere abbiamo dei prodotti così che sembrano full size ma c'è una cosa che ho visto adesso e ve lo faccio vedere, shampoo e Condition... e balsamo c'è il mio nome sopra ma che belli ma che belli e oltretutto sono in due colori diversi quindi nel caso durante la doccia mm, non si fa neanche fatica allora sono 250 ml l'uno vediamo lo shampoo applicare sui capelli precedentemente ben... ok ma io voglio vedere sentire il profumo, quindi lo apro. Ma e poi che cosa fanno? Che cosa dicono? Cioè sono shampoo, balsamo, che cosa? Ma cosa fanno? C'è scritto qui? Senza solfati, silicone? Eh, non c'è scritto, ma c'è shampoo e balsamo volentieri, ma... non c'è scritto non c'è scritto quindi non so che cosa facciano ed è va bene ok li proverò però non so cosa fanno allora balsamo che buono buono un buon profumo fresco e questo è lo shampoo stesso profumo forse è per provare i prodotti che hanno no solfati in questo caso non ce li hanno però avrei avuto qualche istruzione in più per adesso vedo altre cose da cui una bag molto carina e anche molto utile e poi vedo questo che non capisco cos'è questo è l'ultimo prodotto il Panama Brown Air, air Color castano chiaro dorato 5.3 è una tinta? il sole ha iniziato a tramontare ti affretta a non perderlo, arrivo sulla spiaggia di panema giusto? no va bene ok ma scusate è una tinta? eh sì Guardate, qui c'è il rilevatore, qui c'è il colore, Made in Italy, che il colore è il mio. Castano chiaro dorato, il colore Si, sì, ci sta, quindi è un servizio per... Ah, sì, sì, questo è protezione colore, buste, guanti, c'è tutto, c'è tutto quindi non solo per prendersi cura dei capelli, ma anche per tingere. Ed adesso ora inizio a capire perché qui c'è scritto shampoo airline vabbè, potete guardarlo voi fate. Adesso non devo nascondere niente, anzi. Nome Ellie, durata 35 minuti, partenza 5, cioccolato, arrivo 53 3 il Panama Brown, siamo un biglietto aereo, boarding pass, bagagli, air color, booster, color developer, guanti. Quindi è un biglietto aereo. proverò perché sono curiosa di vedere che cosa hanno pensato magari su però se il colore è questo ci può stare va bene allora questo era l'ultimo sì, ok, anche perché il video è durato direi abbastanza fatemi sapere se conoscevate alcuni di questi marchi alcuni di quei prodotti quali vi incuriosiscono di più quali vi interessano di più io li testerò tutti vi, sarò, vi, sarò, vi farò sapere come sempre e vi do appuntamento al prossimo video ciao